Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta alla matriciana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più il tempo di cottura della pasta. Gli ingredienti sono pasta che possono essere bucatini, spaghetti o linguine che noi in questa ricetta cucineremo a parte in una pentola durante la preparazione del sugo, pecorino romano, peperoncino rosso piccante, olio extravergine d'oliva, pancetta o guanciale a dadini passata di pomodoro, sale e pepe nero macinato fresco. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta, andiamo a togliere la pasta che come abbiamo detto prima cucineremo a parte in pentola e andiamo a preparare il sugo. Versiamo all'interno del boccale il pecorino e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Il pecorino è tritato, mettiamolo da parte in una ciotolina. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno il peperoncino e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Teniamo il peperoncino sul fondo del boccale, adesso versiamo l'olio, il guancialo alla pancetta e facciamo insaporire per 5 minuti 100 ⁇ antiorario velocità 1 Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo il vino bianco e lo facciamo sfumare. Chiudiamo col coperchio senza il misurino, lo facciamo sfumare per 3 minuti. 100 gradi antiorario velocità 1 Adesso aggiungiamo la salsa di pomodoro Nel frattempo vi consigliamo di Far bollire l'acqua per la pasta. Il sale. E il pepe. E facciamo cuocere. Per 15 minuti. 100 gradi anti velocità 1 Il sugo è pronto Adesso andremo a condire la pasta che spolverizzeremo con il pecorino che abbiamo grattugiato in precedenza. Pasta alla matriciana, grazie e alla prossima ricetta!